Ci disponiamo a declinare un secondo termine di questo lessico dei visionari. Abbiamo visto il cambiamento, questo pomeriggio ci soffermiamo sulla creatività. Voi mi scuserete se in alcuni passaggi sarò alquanto tecnico perché muto anche elementi dalle scienze della formazione e anche dalle scienze delle organizzazioni perché alcune categorie sono trasversali a diverse discipline umane quindi questa categoria della creatività non dobbiamo intenderla solo nel senso sia aleatorio o poetico è un tratto che ha una sua dinamica, dei suoi elementi tipici e come potete vedere già dall'indice della scheda di quello che vi dirò, ha fattori, processi, metodi, ma mi sforzerò di essere il meno tecnico possibile perché è giusto che il turno rimanga quello di una conversazione, non di una conferenza erudita. Bene, solitamente quando noi parliamo di persone creative, subito andiamo con la mente agli artisti, alle persone alquanto estrose, talvolta anche un po' eccentriche. Ecco, non è questo il concetto di creatività a cui io voglio alludere. Le persone creative sono quelle persone che sono flessibili, adattive, coraggiose, fiduciose nel momento in cui sono chiamate ad assumersi dei rischi per affrontare il cambiamento, l'incertezza e l'ambiguità. Sono persone resilienti e intelligenti usano l'immaginazione per generare nuove soluzioni a problemi che non hanno risposte facili e sono abili a scorgere le opportunità. La creatività quindi è un esercizio di immaginazione. Hanno le persone creative l'intelligenza di capire che non possiedono una risposta per tutti, e sanno sostenere la loro squadra, il loro team e trarne le idee migliori. Chi ha la funzione, il ruolo, il compito di leader, quando dico leader o esercizio della leadership intendo qualsiasi ruolo di guida, non è detto che debba essere necessariamente creativo, ma deve avere l'intelligenza di riconoscere all'interno del team la creatività di alcuni che sanno, come si direbbe popolarmente, sbrogliarsi nelle situazioni complesse. La creatività comporta un processo che comprende quattro tappe quando dico processo intendo la creatività messa in atto messa all'opera di fronte alle situazioni e quella capacità che oggi si chiama anche capacità di problem solving che è una delle caratteristiche importanti per chi deve gestire, soprattutto con il ruolo di guida, di leader, alcune situazioni. La prima tappa del processo creativo è la capacità di descrivere la situazione problematica, ovvero sapere cosa sappiamo rispetto a quel determinato problema e alla sfida che ne può emergere, sembrerebbe, sembrerebbe scontata questa cosa, ma talvolta presi dall'ansia andiamo nel pallone e non riusciamo neanche a descrivere la situazione e la sua problematicità, La seconda tappa è sapere individuare una specifica definizione del problema, ovvero come formulare in modo corretto la sfida o il problema stesso. Ecco, una volta individuati i contorni, il contesto della situazione problematica, dobbiamo saper chiamare per nome quel problema. Senza superficialità senza approssimazioni, sappiate che le approssimazioni sono molto di casa nei nostri ambienti ecclesiastici, e occorre dotarsi anche di strumenti e di competenze anche per definire bene il problema, perché questa è una fase che assomiglia a quella che un medico chiamerebbe la diagnosi, se la diagnosi è sbagliata tutta la terapia è sbagliata e gli esiti possono essere alquanto nefasti però è importante cogliere prima di fare la diagnosi sapere individuare bene tutti i sintomi fare bene l'analisi di quello che si sta vivendo terza tappa è la capacità di generare idee Più idee si mettono in campo, più sono possibili soluzioni. Quindi una sorta di concorso di idee potremmo dire di fronte alle situazioni problematiche e nessuno può accampare la pretesa di avere l'esclusiva ecco questa, è, questa dimensione è importante quando si parla anche della dimensione sinodale della chiesa del discernimento, della comunione della partecipazione significa mettere insieme idee e ciascuno è portatore di idee e ognuno è portatore di sensibilità diverse per cui talvolta la medesima idea, pur affiorando alla mente di più persone, però ognuno la manifesta con una sensibilità diversa di cui egli stesso è portatore. Poi la dimensione ultima, la tappa ultima di questo processo di creatività è la capacità di valutare le idee, Individuando quella che ci porta a risolvere il problema ecco, già vi accorgete come la creatività non ha niente a che fare con l'essere bizzarri narcisisti eccentrici è un processo laborioso che esige la pensosità la capacità di osservazione la capacità di condivisione delle idee il discernimento sull'idea migliore ecco questo non può avvenire a motivo della testa di uno forse anche il più illuminato questo è un passaggio che io non darei per scontato tornando a quello a quello dicevo stamattina l'essere rivestiti di un incarico non ci dota tu cur di tutto di tutta la sapienza infusa abbiamo bisogno di consultarci sempre ma in questo voi religiosi siete maestri se io devo dire che quando è nata la sinodalità io mi permetto di dire che è nata quando è nata la vita religiosa della Chiesa, perché l'esperienza monastica, l'esperienza dei capitoli è esperienza di sinodalità da sempre, e quindi io sarei dire che questo è un bellissimo contagio che la vita religiosa ha prodotto nell'intera nell vita della Chiesa. Quali sono le caratteristiche della persona creativa la persona creativa ha capacità linguistica quando dico capacità linguistica significa la capacità di chiamare per nome le cose perché dare un nome alle cose significa distinguerle pensate che questo è stato il primo compito che il creatore ha dato all'uomo quando ha detto chiama per nome tutto, gli animali, le piante, e quindi coltivare la capacità linguistica significa avere quella ricchezza di categorie che ci consente di dire d'accordo, questo è un fiore, questo pure, ma non basta dire che qui stanno due fiori, devo saper dire che tipo di fiori ho davanti, perché nel momento in cui le due piante si ammalano Ognuna delle due ha bisogno di trattamenti diversi. Ecco il senso della capacità linguistica. Pensate a tutta la riflessione che ha fatto Don Lorenzo Milani sulla questione dei vocaboli. Quando diceva ai suoi studenti: Se tu sai 100 vocaboli e il tuo padrone ne sa 1000, ti fregherà sempre. Allora devi implementare il tuo linguaggio e noi abbiamo anche bisogno di implementare il nostro linguaggio liberandoci anche da una tendenza che è tipica dei linguaggi settoriali non è solo nostro ma lo è dei politici che parlano il politichese lo è anche dei preti che parlano l'ecclesiastichese per cui noi Diamo per scontate tante categorie che a volte proferiamo anche dal pulpito. Eh, L'esempio classico che si fa è quella categoria che è invalsa dal Concilio Vaticano II in cui di parlare così ininterrottamente di mistero pasquale. Provate a chiedere al popolo di Dio che cosa recepiscono loro da questa categoria e rimarremo sbigottiti dalla loro non comprensione di, quel, di questa categoria quindi la capacità linguistica è importante per risolvere in modo creativo i problemi per tornare alle metafore mediche se vai dal medico e dici ho oh un dolore il medico comincia a dire questo dolore com'è, è sordo, è lancinante, è una fitta ma se tu non sai descriverlo diventa difficile per il medico fare la diagnosi se è un dolore che appare in certi momenti della giornata, se è costante quindi la persona creativa ha una capacità linguistica, ha una fluidità di pensiero ha una pianificazione e una definizione del problema definizione e pianificazione del problema significa non essere presi dall'ansia di risolverlo immediatamente ci sono problemi che si risolvono per step e quindi vanno pianificati i momenti le strategie Altrimenti diventiamo noi problema insieme al problema. Per quanto riguarda lo stile cognitivo, cioè il modo di pensare, generalmente la persona creativa è poco convenzionale e preferisce seguire regole non molto formali, che non significa che è un trasgressivo significa che proprio a motivo di, della fluidità del suo modo di pensare ecco, non si attarda in schemi troppo consumati di pensiero sa ardire vie nuove ma io voglio che voi abbiate presenti alcuni brani evangelici dove Gesù mette in campo il pensiero creativo in maniera eccezionale vedete tutte le volte che vogliono metterlo alla prova con delle domande tra bocchetto Gesù viene fuori con un pensiero creativo che disarma gli avversari facciamo alcuni esempi quando gli fanno la domanda è lecito o no pagare il tributo a Cesare? oppure il cieco nato chiede ha peccato lui o hanno peccato i genitori. Ecco, Gesù sempre mette in campo il pensiero creativo. Quando è di fronte a una sfida, perché il pensiero creativo è proprio allora che ha bisogno di essere attivato di fronte ai problemi e alle sfide La creatività consiste quindi nella produzione di idee nuove e originali che servano a uno scopo preciso. Ecco, questa è la differenza tra la creatività dell'artista e la creatività della persona che deve gestire situazioni. La creatività dell'artista non ha uno scopo preciso, non è che il pittore si mette a produrre una tela e ha in mente lo scopo per cui lo fa salvo che non abbia avuto una committenza, ma questo accadeva molto più spesso anticamente adesso l'arte è più libera da questo punto di vista e quindi quel tipo di creatività non ha uno scopo preciso, la nostra creatività quella di cui stiamo parlando ha lo scopo di fronteggiare le sfide e i problemi E i problemi possono essere di due tipi. Quelli che si chiamano, adesso dico due parole tecniche, problemi algoritmici, cioè quelli di cui conosciamo già la soluzione o per i quali esiste un processo che ci conduce a una determinata risposta. Sono pressoché quei problemi ricorrenti nella vita della comunità, di un'organizzazione, di un ente, di una struttura, di un gruppo, di un team, potremmo dire solo quei problemi di natura fisiologica o strutturale che sappiamo come fronteggiarli e non ci vuole molta fantasia visto che ricorrono frequentemente i problemi dove è richiesta una creatività impegnativa sono quelli che si chiamano i problemi di tipo euristico cioè hanno bisogno di una soluzione che non è riportabile alle soluzioni precedenti dobbiamo cercarla, ecco perché è euristica dobbiamo cercarla e gli approcci a questi problemi euristici possono essere due un approccio di tipo proattivo o di tipo reattivo di tipo proattivo è l'approccio di chi ha il fiuto che sta per presentarsi una difficoltà e ancora prima che si presenta già lavora sulle eventuali soluzioni di tipo reattivo è l'atteggiamento di chi dice aspettiamo, vediamo quello che succede e poi lo risolviamo attenzione queste due modalità di risposta ai problemi non è che si escludono l'un però comprendete che se noi stiamo intercettando già in anticipo una sfida o una problematica che sta per affacciarsi è da stolti attendere che accada e non attivarsi per cominciare a progettare una possibile soluzione la situazione dei religiosi in Italia e nel mondo, per certe loro difficoltà, già le si fiutava da parecchi decenni. Domanda, è stato fatto qualcosa in anticipo? Punto interrogativo. Non rispondo, non ho le soluzioni, pongo solo problemi, va bene, ma questo vale per ogni altra questione in ambito ecclesiale. Ed extra ecclesiale, perché la nostra pigrizia mentale talvolta ci porta a dire, quelli che vengono dopo di noi, se la vedessero loro, un modo deresponsabilizzante, perché se ho intuito la traiettoria verso cui si sta andando, chi ha intuito per primo ha la responsabilità di porre in essere. Del pro, almeno delle proposte di soluzione le situazioni che si presentano nella nostra vita quotidiana sono diverse e possiamo anche inventariarle secondo un quadruplice gruppo queste quattro situazioni hanno delle caratteristiche che comprenderete non sempre esigono un investimento di creatività allora ci sono situazioni scontate sono quelle situazioni le cui soluzioni a problemi scontati già conosciamo in anticipo e quindi abbiamo la dimestichezza di come risolverle poi ci sono situazioni di manutenzione ecco, qui occorre anche la lungimiranza se io sto qui in una casa, faccio sempre degli esempi così ci capiamo meglio una casa, presumo, questi sono degli anni 50 non voglio... O anche prima? Anche prima. Eh, se sto qui in una casa degli anni 30, facciamo così: prima o poi questa casa ha bisogno di manutenzione, oltre che quella ordinaria, di manutenzione straordinaria. E se io mi devo fare un po' di conti in tasca, e attendere di poter fare la manutenzione straordinaria a tutto lo stabile eh, ci vuole un bel botto di denaro se invece comincio a fare una manutenzione straordinaria lotto per lotto questo mi favorisce anche dal punto di vista economico e rimetto a nuovo settore per settore ecco anche qui occorre che nella nostra vita di comunità nella nostra congregazione non si, nelle, nei presbiteri nelle diocesi non si parta in quarta e dire dobbiamo fare manutenzione a tutti gli ambiti della vita del clero o della vita pastorale o della vita religiosa è pura utopia perché quando si parte per far tutto si finisce per non far niente quindi la manutenzione è una manutenzione pianificata settoriale mirata intelligente poi ci sono delle situazioni difficili sono i problemi per i quali non abbiamo soluzioni pronte o abbiamo soluzioni che non sono al momento non appaiono adeguate ecco qui già comincia a entrare in campo la creatività. Poi ci sono situazioni che sono delle opportunità, sono situazioni che paradossalmente quando si presentano possono persino apparire problemi, ma che contengono un potenziale di opportunità positiva straordinaria e che la mia sensibilità di persona creativa deve saper farmi cogliere questa opportunità. Vedete anche molte congregazioni sono nate così nella storia della Chiesa da situazioni che sembravano critiche, problematiche poi si sono rivelate un grembo di fecondità inaspettato ecco, queste sono un po' quattro tipologie di situazioni della nostra vita dico anche che tra la seconda e la terza situazione cioè tra la manutenzione e la situazione difficile ci possono essere rapporti di causa-effetto cioè se io non mantengo continuamente la manutenzione della mia congregazione e anche della mia umanità c'è un bellissimo libro di, edito da vita e pensiero di due o tre anni fa che si chiama Manutenzione dell'umano dove il riferimento è all'impegno che ognuno di noi ha nel fare manutenzione alla sua umanità nel prendersi cura di se stesso nel coltivare quegli aspetti che se trascurati ci farebbero abrutire Ecco, molto spesso anche nella Chiesa le situazioni difficili sono la conseguenza di una mancata manutenzione. Fin qui abbiamo detto delle caratteristiche della persona creativa, delle situazioni creative, di contesti che esigono la creatività, però dobbiamo anche dire che ci sono dei fattori che inibiscono la creatività, la impediscono, la comprimono, la reprimono. Quali sono? L'abitudinarietà, e sapete che noi umani siamo animali abitudinari le paure le insicurezze i pregiudizi gli ambienti in cui operiamo che talvolta ci impediscono di esprimere la nostra immaginazione e le nostre abilità creative mi accennava stamattina nella sua nel suo intervento di il padre Carlo, che dice per quanto io possa mettere in campo tutte le idee, se trovo un contesto che mi snobba, non c'è idea che tenga. Ecco, ci sono contesti che inibiscono la creatività. Vediamo un po' questi singoli elementi che vi ho detto. Cominciamo con le abitudini l'abitudinarietà, le abitudini, così come le regole e le tradizioni, sono necessarie e vitali, possono però rappresentare un vero limite allo sviluppo della creatività, perché a volte, anche se in modo non sempre chiaro e consapevole, tendono a imporsi, suggerendoci il modo in cui le cose si sono sempre fatte e impedendoci di provare prospettive nuove. Faccio esempi i più banalissimi possibili. È giusto, è bene, è quanto mai opportuno che ogni comunità religiosa abbia i suoi orari, i suoi ritmi, i suoi tempi. Però se capita un imprevisto non ci si può trincerare dietro il fatto che si dica ma noi siamo abituati a cenare alle sette non possiamo in questo momento far fronte a questa emergenza diventiamo grotteschi e sto facendo esempi banali che accadono soprattutto negli istituti religiosi femminili che si è imprigionati in certe abitudini ma io lo vedo perché persino se arriva un ospite e dice sorella questa sedia posso metterla così e non devo chiedere alla superiore. Ma questi stili che sono, capite, questi sono stili che infantilizzano le persone e ammicheliscono le persone. Perché se uno non può neanche prendere una penna e metterla in orizzontale o in verticale, significa l'annientamento totale di se stessi. L'annientamento totale di se stessi, sappiate che pre, si prende sempre le rivincite, perché con la natura umana non si scherza: ciò che gli togli da una parte si prende dall'altra a volte, anzi più delle volte, a nostra insaputa e ci ritroviamo ad essere ostaggio di altre cattive abitudini, perché abbiamo compresso la nostra umanità. Torna il tema a cui accennavo stamattina, le esperienze di vita di discepolato a tempo pieno quali sono le nostre esperienze di vita consacrata non possono non essere anche esperienze di umanizzazione a tempo pieno perché se le due realtà vanno in contrasto noi per primi non siamo il segno della gioia di persone evangelizzate perché il primo segno del Vangelo è una vita riuscita. Penso che questo sia un, un capitolo su cui si debba ancora molto riflettere nei nostri ambienti. Va anche detto che ci siamo ormai abituati a percepire le cose in un determinato modo e spesso può risultare difficile trovare nuovi significati, nuovi legami o nuove opportunità nelle situazioni che ci si presentano. L'abitudine, per esempio, può spingerci a conclusioni frettolose e portarci così fuori strada ogni volta che dobbiamo identificare un problema, perché rischiamo di classificarlo sotto voci che conosciamo già. E qui entra quella ricchezza linguistica anche di cui vi parlavo prima. Le situazioni non hanno tutte lo stesso nome e il più delle volte le situazioni si presentano nella loro unicità. Come coltivare la dimensione di creatività? Armonizzando due dimensioni della nostra vita della nostra sfera cognitiva il pensiero divergente e il pensiero convergente spendo un po' di parole su queste due categorie il pensiero divergente è la fase di produzione della nostra mente è il momento nel quale in modo deliberato ci spingiamo alla ricerca di alternative nuove diverse facciamo un esempio della teologia italiana la teologia italiana vive la fase più arida che possa esistere perché si è ridotta se voi prendete i testi di teologia italiana sono tutti commenti ai testi del magistero ma non è questa la funzione della teologia la teologia si spinge oltre è il magistero che dice fermati non correre ecco, il pensiero divergente è la capacità di rompere la barriera del suono e poi il magistero ti ferma, dice, aspetta e poi col tempo dice, forse avevi ragione ma devi morire di solito, dopo un po' di attimo <ride> cioè, cogliete questa differenza scusate se dico cogliete, cioè il pensiero divergente è saltare dal trampolino della mente e intravedere prospettive nuove ma non per il gusto di fare così il trasgressivo di voler fare l'eccentrico perché questa è la dimensione più produttiva della mente è la dimensione più feconda che poi viene messa al vaglio e al discernimento della Chiesa il momento nel quale in modo deliberato ci spingiamo alla ricerca di alternative nuove e diverse, soffermandoci su tutte le opzioni possibili senza giudizio o valutazione alcuna. Ecco, le si mette prima in campo tutte le soluzioni, senza subito entrare in un giudizio di merito, mettiamole tutte in campo è il momento nel quale ci spingiamo oltre possiamo avventurarci alla ricerca di ciò che ci appare conosciuto e familiare come, è come spingere il piede sull'acceleratore quando si ha la guida il pensiero convergente invece è la fase del giudizio e della valutazione deliberata è il momento nel quale, in modo consapevole e deliberato, valutiamo le alternative generate. Facciamo chiarezza e ordine rispetto alla quantità di opzioni generate, in precedenza, selezioniamo, mettiamo in ordine l'importanza, organizziamo ciò che abbiamo trovato. E qui usiamo il pensiero analitico, facciamo discernimento. Il pensiero divergente e quello convergente sono due processi naturali che, pur essendo distinti, si supportano vicendevolmente in modo armonioso, non solo in contrasto. Attenti, all'interno di un gruppo, di una squadra, di un, di un capitolo, di un presbiterio, di un consiglio pastorale, ci possono essere persone più allenate in una di queste due forme di pensiero. Persone che hanno uno spiccato pensiero divergente, cioè sanno fare proposte ardite, non dobbiamo spegnerle sul nascere, dobbiamo avere la capacità di ascoltare, di accogliere e poi insieme di valutarle, senza pregiudizio iniziale, perché poi si finisce con rimanere prigionieri di schemi mentali. Ah, quello è il sognatore, lasciamolo parlare, quello è il solito conservatore, lasciamolo dire. Quando si rimane imprigionati in questi schemi, sappiate che la nostra civiltà contemporanea sta riportando in auge la polarizzazione delle posizioni. No? Lo vedete anche nel dibattito sulla guerra, se uno... Prova per un attimo a dire: Ma è proprio il caso di esasperare così fino in fondo questa difesa armata? Subito lo chiamano filo putiniano. No? Sono diciamo delle polarizzazioni estreme che sono favorite dai talk show televisivi. Noi in maniera inconsapevole li riportiamo anche nei nostri dibattiti intraecresi, non ce ne accorgiamo, per cui subito ci ritroviamo addosso o la casacca del sognatore o dell'utopista o del, del narciso o del conservatore o del tradizionalista ma non è così cioè queste due dimensioni sono una ricchezza per la crescita della comunità e devono essere armonizzate e chi le armonizza è chi ha il dono della sintesi che è la guida come si è soliti dire dei vescovi, ma questo vale, visto che il diritto canonico li assimila, vale anche per i, i, i generali, i provinciali. Ah, I vescovi hanno il carisma della sintesi, ma non la sintesi di tutti i carismi. e poi se è vero per i vescovi come per i superiori so, uh, generali o provinciali è vero che hanno l'ultima parola ma in italiano la parola ultimo significa che prima c'è stata la prima, la seconda, la terza la quarta, la quinta è proprio ultima non è la prima e l'unica è ultima nel senso che deve far parlare tutti e poi far sintesi di una sintesi che non è più il dato di partenza che lo stesso superiore aveva in testa ma è ciò che fa crescere la comunità vedete ci vogliono delle competenze anche in questo delle abilità anche cognitive che si acquisiscono è una questione anche di esercizio di allenamento so bene che chi vive per esempio nei contesti latinoamericani è più favorito in questo da noi ci sono ancora, diciamo, delle figure sotto vuoto spinto che non c'è verso di smuoverle da questo punto di vista. E questa condizione di persone sotto vuoto spinto si chiama tecnicamente clericalismo. Come si allena il pensiero divergente? quattro esercizi sospendere il giudizio è il primo esercizio cioè posporre la valutazione di un'idea senza cedere alla tentazione di esprimere subito la valutazione prendere in considerazione il potenziale valore che quell'idea a prescindere da chi la sta dicendo. Sospendere il giudizio è una competenza da praticare con assiduità, dal momento che a molti non appare naturale, va continuamente allenata, tant'è che quando siamo nei nostri gruppi, nei contesti nostri, non appena sentiamo che il solito tizio apre bocca, vabbè facciamolo dire e comprendete questo allenamento è un allenamento che ha bisogno di uno spessore spirituale della persona non crediate che le cose che vi sto dicendo non abbiano attinenza con la vita spirituale perché la vita spirituale di una persona si misura da queste capacità perché se io snobbo ciò che gli altri dicono, io posso anche essere apparentemente l'uomo più mistico, ma sono solo un narciso, dove sono solo io, sono io l'ombelico del mondo. Seconda cosa, ricercare la quantità, cioè favorire il maggior numero possibile di idee su quella situazione. Non cedere alla tentazione di dire vabbè siamo noi i migliori, qui abbiamo detto quello, quella che è la soluzione possibile, non ci importa di quello che pensano gli altri. Vi ricordo, visto che siete religiosi, una raccomandazione che San Benedetto nella sua regola fa all'abate. Dice all'abate che quando il monastero c'è un giovane monaco si abbia la premura di ascoltare il suo parere, perché il Signore il più delle volte parla attraverso gli ultimi che arrivano. La saggezza del padre del monachesimo, non sto citando l'autore di chissà quale opera di democratizzazione, Terza, terzo esercizio, fare connessioni. <coughs> Significa mettere insieme, collegare le idee, le proposte, cogliere dei nessi tra... Ciò che uno propone, ciò che l'altro suggerisce, ciò che io avevo magari in testa. Questo è un esercizio anche che attesta la nostra flessibilità di pensiero. Non è vero che due idee che apparentemente sembrano contrastanti non abbiano nulla in comune. Bisogna trovare delle connessioni. Ricordate il criterio del cammino ecumenico di Giovanni XXIII, è ora di soffermarci non tanto o non più su ciò che ci divide, ma su ciò che ci unisce. Per cui anche la persona che noi riteniamo meno degna di stima, degna di stima ma non dovrebbe accadere nei nostri contesti, ha qualcosa che ha a che fare con quello che io sto pensando ha una qualche connessione. Vedete che questo esercizio ci aiuta a crescere anche nella fraternità, perché le nostre fraternità si paralizzano perché non sappiamo rispettarci nelle idee. Mi sembro strano in quello che sto per dirvi, ma è anche un modo per enfatizzare la cosa. La razionalità cresce in funzione della nostra cognitività e non della nostra affettività. Perché se tu l'altro lo ritieni sempre uno stupido per le cose che dice, tu non lo sentirai mai tuo fratello la cognitività è alla base della razionalità. ma anche questo vedo che è un aspetto non molto toccato quando si parla della vita comunitaria sono aspetti ancora da esplorare io ve li accenno, li penso voi ve la vedete voi eh, se volete l'ultimo aspetto è Ricercare la novità, che significa ricercare la novità, non è il nuovo per amore del nuovo, cioè individuare soluzioni per quella sfida che non siano il clone di cose già fatte, già dette, già viste, Queste alcune regole per il pensiero divergente. Regole per il pensiero convergente. Per armonizzare tutte le idee, la prima regola per il pensiero convergente è quello di non indugiare nel sottolineare difetti e imperfezioni dell'idea dell'altro, ma trovare gli elementi belli, buoni, positivi, che sono funzionali alla soluzione del problema. Noi di solito, anche nel nostro linguaggio, siamo soliti usare questo fraseggio. Quello che hai detto è interessante, però... Eh, c'è sempre un però c'è sempre un ma che d'un tratto distrugge tutto il bello e il buono che l'altro ha detto quindi utilizzare il giudizio affermativo, questa è la prima regola poi mantenere la novità non cedere alla tentazione di omologarsi e di conformarsi troppo presto al così fan tutti vedete che da questo punto di vista noi gli diamo una stagione favorevole perché abbiamo un Papa tra virgolette fuori le righe che ci insegna l'armonizzazione tra pensiero divergente e pensiero convergente. Lo so che taluni già direbbero sì, però, ma, già dei presenti, ma non è così. È, secondo me, l'espressione tangibile, umana, concreta, di che cosa significa l'armonizzazione del pensiero divergente e convergente. Una grande fatica che fanno, io mi sono preso un po' con il mio maestro di teologia morale, il mio professore che insegnava a Laterano, poi ha insegnato a Alfonsiano, adesso è in crescenza, fa il, il canonico a San Giovanni Laterano. Quando lui sulle prime encicliche di Papa Francesco commentava su avvenire con categorie di metafisica, di ontologismo tomasiano e lo chiamai di Sinau, si chiama Don Mauro Cozzoni, ma ti rendi conto che vuoi filtrare il pensiero di un americano con le cose che hai insegnato a noi qui nella scuola occidentale? Cioè, occorre entrare anche nella prospettiva. Cioè, gli stili cognitivi sono tanti, e non esiste solo lo stile occidentale, e, ma non significa che non sia buono lo stile occidentale ma non significa che sia il migliore e l'unico. Quando è uscita la Evangelica Gaudium, se voi leggete i primi commenti dei teologi italiani che non avevano capito niente, è eh, esortazione apostolica confusionaria e senza alcun obiettivo. Non è vero, non è affatto confusionaria, c'è un piano fin troppo chiaro. Cioè, ecco, quando dico che noi dobbiamo utilizzare una capacità di valorizzazione positiva dell'altro, intendo questo, non mettere in campo subito la lente che hai finora indossato. Poi, terzo suggerimento per il pensiero convergente è stare focalizzati. Ecco, questo è un, un difetto che abbiamo noi preti, è un po' come, sono come... I nostri approcci alle situazioni sono come le omelie, che talvolta pretendiamo di dire tutto lo scibile teologico in un'omelia. Quindi diciamo di tutto e di più. Così anche quando facciamo le nostre riunioni, si comincia dall'articolo del credo, faccio l'esempio, di scese agli inferi e poi cominciamo a parlare di, tutto, di tutta la teologia. Bisogna stare focalizzati sul tema. Altrimenti le soluzioni non si trovano mai, non si individuano e si esce frustrati dai nostri incontri, perché alla fine uno dice, vabbè siamo stati una mattinata, cosa abbiamo concluso, A che cosa abbiamo approdato e qualcuno più romantico dice, ma è comunque bello vedersi, stare insieme, parlarsi, ma non è un'esercitazione di romanticismo ecclesiastico. Eh? L'ultimo aspetto, controllare gli obiettivi, verificare in che modo quello che è stato prodotto risponde alla sfida iniziale a partire dalla quale è stato attivato il processo. Praticamente si tratta di accompagnare la soluzione, una volta che l'abbiamo individuata va monitorata, perché strada facendo può rivelarsi insufficiente inadeguata va implementata rettificata, rivista riconsiderata non voglio fermare non voglio dirvi altro se non ci stanchiamo concludo Salto qualcosa, poi se vi mando lo scritto, troverete lo troverete sullo scritto. In sintesi, per riepilogare quello che abbiamo detto in questo pomeriggio, ognuno è creativo a suo modo, tutti possono migliorare le proprie capacità creative. Guardate che nelle nostre congregazioni, nei nostri presbiteri, talvolta può accadere quello che accade nelle famiglie. Soprattutto un tempo quando c'erano le famiglie numerose, adesso meno affatto numerose. Quando il papà o la mamma a uno dei fratelli o delle sorelle, dopo le prime volte che apriva bocca, diceva: Stai zitto, tu che non capisci niente. lo diceva la prima, la seconda, la terza volta, fin quando la si convinceva che era scemo. Eh, anche nei nostri contesti spesso inconsapevolmente, in buona fede, ma comunque può accadere questo. Noi dobbiamo essere consapevoli che ognuno è creativo e i nostri contesti devono favorire la creatività, non la devono inibire. La creatività, l'abbiamo visto, è un processo disciplinato, che si può apprendere attraverso l'approfondimento e la sperimentazione le capacità creative possono essere insegnate ed è possibile allenare in modo deliberato il pensiero creativo e quindi il cambiamento creativo è il risultato di un processo disciplinato che può essere appreso gestito e sostenuto all'interno delle nostre realtà ecclesiali, siano esse le parrocchie, le diocesi, le congregazioni, le singole comunità religiose. Ecco mi fermo non perché abbia esaurito il tema, ma non voglio mettere troppa carne a cuocere, perché essendoci alcune cose anche un po' tecniche di passarci è bene riceverle e non fare una una buffata poi stanno